L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Spine e lacci sono sulla via del perverso. Chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Il ricco domina sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Chi semina iniquità miete sciagura e la verga della sua collera è infranta. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto perché dà del suo pane al povero. Caccia via il beffardo, e se ne andranno le contese, cesseranno le liti e le offese. Chi ama la purezza del cuore e ha la grazia sulle labbra, ha il re per amico. Gli occhi del Signore proteggono la scienza, ma egli rende vane le parole del perfido. Il pigro dice, «Là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada». La bocca delle donne corrotte è una fossa profonda. Chi subisce l'ira del Signore vi cadrà dentro. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Chi opprime il povero lo arricchisce, chi dona al ricco non fa che impoverirlo. Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi. E applica il cuore alla mia scienza. Ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? Non derubare il povero, perché è povero. Non opprimere il misero alla porta della città, poiché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita a chi avrà spogliato loro. Non fare amicizia con l'uomo collerico. Non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia. Non essere di quelli che danno la mano, che danno cauzione per debiti. Se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? Non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura».